Allora, visto le attività fisiche, non meno importanti, non meno importanti, ma non più importanti e forse un po' non capite o non conosciute adeguatamente, sono le attività mentali legate al Così Si sente parlare, no? Eh, sempre eh, tutta mente, il tiro con l'arco la mente è molto importante eh, vorrei fare degli esercizi mentali forse mi sbaglio qualcosa per quanto riguarda la mia attività mentale eh, non faccio i punti perché la mente insomma, no, in effetti si sente dire ma è poco conosciuto l'attività si può allenare, si, può, si chiede, no? Ma si può allenare l'attività mentale? Posso mettermi in condizione di, eh, di ottenere le stesse performance che faccio in allenamento, perché poi alla fine eh, l'attività mentale legata al tiro con l'arco effettivamente è quella voglio ottenere la massima prestazione possibile che io sono in grado di ottenere no? quante volte si sente dire in allenamento faccio un sacco di punti ma in gara non li riesco a fare quindi beh, non per tutti eh? c'è tanti che addirittura fanno due punti in gara pochi, po poche persone probabilmente si le normali perché le condizioni in allenamento sono sempre migliori di quelle in gara sempre. quindi prima di tutto bisogna fare in allenamento e poi trasportare e vedremo queste strategie in gara per ottenere la massima prestazione possibile allora eh, si è scritto molto e guarda caso per l'occasione nel tiro con l'arco uno psicologo dello sport ha scritto un compendio legato al tiro con l'arco che è il professor Robazza nel quale ha... ci sono degli articoli in rete che riguardano proprio il tiro con l'arco e vi consiglio di leggere addirittura abbiamo già fatto un, un seminario legato a a questa, a questa attività che è la teoria dei cinque passi che potete scaricarvela in rete, la five step strategy, quindi la strategia dei cinque passi, che è un po' quella che viene messa in atto anche nel tiro a segno, che poi sono teorie di visualizzazione, in cui è più teoria che alla fine è un po' pratica. no? Eh, magari questa sera guardiamo un po' le teorie legate all'attività psicologica del tiro con l'arco, poi magari in un'altra un sessione possiamo vedere un po' la, la messa in pratica, ma per quanto riguarda la mia esperienza, no? perché anch'io ho avuto esperienze con, con gli psicologi, anche con gli, gli psicologi della Nazionale, è un po' una mia, una mia idea, me la sono fatta. Non sono psicologo, no. Io ripeto parlo dalla parte dell'arciere, no? non dalla parte del, del professorone che deve spiegare come fare le cose. Alla preparazione mentale e alla psicologia del tiro con l'arco, guarda un po', guarda un po', ci viene, ci viene bene il costruttivismo, ecco di nuovo questa parola che salta fuori della costruzione personale, perché se nel mondo reale, nel mondo vero, non è di così facile attuazione il metodo didattico del costruttivismo, perché in effetti lasciare tutto in mano all'attore principale che deve essere l'allievo non, non è così semplice e molto spesso non è neanche fattibile però ci viene comodissimo comodissimo nell'attività mentale perché ci viene comodissimo? perché l'attività mentale siccome è inconscia ci viene incontro il metodo costruttivista perché ha una concezione della realtà completamente diversa. No? Noi dobbiamo avere una strategia tale che la realtà ce la dobbiamo inventare noi. Perché? Il cervello umano non non fa nessuna distinzione fra sogno e realtà. Non fa nessuna distinzione. Quindi se noi siamo capaci di immaginarci vincitori, o comunque bravissimi, ci mettiamo in una condizione strategica eccezionale. In modo tale che tutta la nostra attività avremo in, per la nostra prestazione sarà ottimizzata dal nostro cervello al massimo. Se pensate che nell'attività neuronale del nostro cervello le terminazioni nervose destinate ai cinque sensi quindi alle percezioni esterne, sono di una percentuale bassissima. Una percentuale bassissima. Tutto il resto è destinato all'elaborazione di queste percezioni, quindi a costruire, a costruire una realtà virtuale a cui il cervello dovrà ottimizzarsi. Cosa succede, in effetti, nel nostro cervello? Beh, intanto, la percezione, per il nostro cervello, del mondo esterno, non è una passiva rappresentazione della realtà, di quello che ci circonda. Non è solo quello. Ma abbiamo visto, visto che tutti i neuroni sono destinati a una costruzione virtuale ed è così, la rappresentazione della realtà è differente da persona a persona, quindi ognuno di noi rappresenta una realtà diversa dall'altro Scritto non capisco lo scritto. La percezione del mondo esterno, avversari, campo di gara, non è una passiva rappresentazione della realtà, ma una conseguenza del lavoro di costruzione del nostro cervello. Vedere per credere, quante volte si sente dire vedere per credere? Ma la nostra mente non è in grado di farlo, non è in grado di associare, vedere per credere. E no, perché la nostra mente può solo mettere in relazione quello che vede. La mente è formata dalla relazione tra cervello, organi di senso e realtà osservata e deve prima credere per creare l'esperienza. Solo se si comprende ciò che si vede lo si può percepire, altrimenti non si vede. Ecco come ci agganciamo a quello che abbiamo detto prima sull'istruttore. Prima la comprensione, che è importantissima. Quindi prima far comprendere e dopo allora sì, che possiamo appropriarci dell'esperienza che stiamo creando. Invece delle diapositive perché noi siamo, siamo in economia. E' pure muore. E' pure muore. muore. Bene, il potete usare al contrario. contrario eh? Ecco come ci, viene, come ci viene in aiuto il costruttivismo nell'attività mentale, anche rapportata al personale intanto nella prima colonna abbiamo la metodologia classica no? dell'espositivismo un po' di quello che effettivamente poi alla fine capita nella realtà no? perché nella realtà, nella, nella realtà noi sappiamo che la realtà è una scoperta no? quando giriamo l'angolo eh, guardiamo eh, cosa succede il mondo è la causa scatenante dell'esperienza quindi cosa succede nel mondo traiamo esperienza, allora, se c'è una guerra facciamo attenzione se c'è il soggetto che eh, è per l'appunto l'osservatore gli eventi esistono indipendentemente da noi non, non possiamo fare niente contro gli eventi, gli eventi capitano gli eventi possono essere descritti in modo oggettivo questa è la taglia appunto. e non se ne parla è così come lo dico io quante volte abbiamo... <ride> Ma in effetti questo succede, eh? te lo riferisco così com'è, oggettivamente. La realtà costruttivista è invece diversa, anche se è di difficile applicabilità di una metodologia didattica legata al mondo fisico, al mondo conscio, viene a fagiolo per quanto riguarda l'attività psicologica. Perché la realtà è un'invenzione. Abbiamo visto che effettivamente la realtà è un'invenzione dal punto di vista mentale. Perché ognuno di noi elabora la realtà a seconda della propria dell'esperienza. Esattamente al contrario, l'esperienza personale è la causa scatenante della realtà. L'esperienza personale è la causa scatenante della realtà. Perché come abbiamo vissuto quella realtà, come l'abbiamo vissuta, ci siamo creati il modello del nostro cervello e l'esperienza personale scaturisce forma dell'attore. Il soggetto è per l'appunto non è più un osservatore, è un attore. Gli eventi esistono indipendentemente da noi, no? Partecipiamo attivamente alla costruzione degli eventi. Tutti gli eventi... Siamo padroni del nostro destino. Beh, questo essere padroni del proprio destino non è mica poi così. Uno dice non sono padroni del proprio destino. Eh no. perché nella filosofia corrente non siamo per niente padroni del nostro destino, è tutto già tracciato, tutto tracciato, tutto specialmente se siamo credenti. Ma no? avremo pure il libero arbitrio, però noi abbiamo una meta del principio. Gli eventi possono essere essi in modo oggettivo, no? Gli eventi sono una costruzione soggettiva, che è un corollario di quello che abbiamo detto prima, no? Se la realtà le, se la inventa il nostro cervello volta per volta, gli eventi sono una costruzione soggettiva. Per contro, questo è ciò che io credo, non quello che dico, quello è ciò che io credo. Te l'ho riferito così com'è, te l'ho riferito così come lo interpreto. questo ci viene a fagiolo ci viene a fagiolo per ottenere la prossima diapositiva in gioco lo psicologo sportivo no? apro una parentesi la psicologia sportiva è mica da tanto che esiste eh? la psicologia sportiva esiste effettivamente dal 1965 la branca della psicologia sportiva dal 1965 quindi non è poi da tantissimo tempo che si sono pensate queste cose il primo movimento costruttivista che ha messo delle regole nel mondo occidentale, non legate al mondo orientale, Siamo, parliamo degli anni Ottanta, quindi sono tutte cose recenti. E gli stessi psicologi sportivi non, non sempre sono così ferrati in materia, io li ho provato, quindi non non è così semplice non è così semplice anche andare dallo psicologo sportivo attenzione psicologo sportivo non ce ne sono più tanti che sappiano fare veramente il proprio mestiere ma molto di moda in questo, negli ultimi anni nel, nel 2000 che sono nati questi psicologi motivazionali aziendali no, no ma te non scherzare ma veramente eh? le aziende veramente investono molto sui motivi Motivazionali aziendali, che sono tutti psicologi o parapsicologi, parapsicologi però non <ride> <ride> uh, voglio essere, non voglio difendere le cose, <ride> è un po' uh, il quipro che nasce poi nella psicologia sportiva è avere queste motivazionali. motivazioni. Questa, questa attività motivazionale, eh no, mannaggia, Nel, nell'attività prestazionale le cose sono un pochino molto più complicate, no? Quindi lo psicologo sportivo è, è un'attività molto difficile che non implica necessariamente di avere una patologia, anche se effettivamente poi lo psicologo nasce solamente se è delle patologie. Però, per migliorare questa prestazione, mantenere la massima prestazione, in effetti eh, basterebbe anche da parte dell'atleta, un buon senso, noi vedremo un po', la prossima volta però, se troppo tardi, la prossima volta quali sono un po' le, le strategie da adottare anche dal punto di vista psicologico, perché effettivamente ci sono, le no? metto in, in pratica io, attività psicologiche durante la gara, per ottenere il massimo, che poi non sono niente di straordinario, ma sono forme di visualizzazione. Forse... Andiamo avanti, poi ne parliamo brevemente. La rappresentazione mentale della performance è un'invenzione dell'atleta, è delegata allo stato mentale del momento. Eh, calma, questo? Questa è? un aspetto importante, no? la rappresentazione mentale della performance è un'invenzione dell'atleta e è delegata allo stato mentale ecco io devo preparare lo stato mentale adeguato e rappresentare vedremo poi con che strategia sarà legato al tiro di terza l'abitudine nemica della performance l'abitudine già dal punto di vista fisico l'abitudine nemica della performance quindi tutti gli esercizi possono essere sempre diversi, a quello vedremo poi quando parlerò della tecnica. Ma, no. ma l'abitudine psicologica, avere degli schemi fissi mentali è limitata. Il pensiero deve essere libero, di pensieri positivi ma liberi, lasciarli, lasciarli vagare, lasciare lasciarli andare, nessun schema mentale troppo predecesso. La probabilità di vittoria è direttamente correlata, correlata all'intensità del piacere di compiere il cesto 3. Ecco cosa abbiamo detto prima, io devo essere, devo sentirmi bene dentro, devo avere voglia di fare 10 il 10 viene, scaturisce. Questo è l'allenamento. Questo va allenato. Va allenato a formare continuamente pensieri positivi. L'efficacia, e per ultimo, che lega un po' tutto, l'efficacia dei meccanismi mentali è legata alle sensazioni positive. L'efficacia dei meccanismi mentali è legata alle sensazioni positive. Quindi, non solo quando alleneremo la mente a eh, alle visualizzazioni ad avere ma dobbiamo avere di ritorno un feedback di sensazioni positive eh? ricercare la sensazione gioco, divertimento piacere e gratificazione devono essere parole chiave sempre presenti nell'allenamento così come nella competizione quindi preparare già nell'allenamento queste forme mentali per poterle poi trasportare anche nella competizione e vedremo come legare l'attività di costruttivista per quanto riguarda la, la, la branca psicologica a queste regole per poter ottenere la massima prestazione l'attività da svolgere per, per ottenere i eh, buoni risultati, che questa va un po' mediata eh, con un professionista. Eh. Quindi non è, non è leggendo un libro o leggendo o sentendo le mie parole che eh, si può ottenere il massimo dei risultati, mi pare assolutamente ovvio. Io vi posso solo eh, consigliare un buon libro che oltretutto è il torinese eh? Giuseppe Vercelli eh. Giuseppe Vercelli eh, che ha fatto un bellissimo libro che si chiama Vincere con la mente è un libro un postico po però diciamo che postico è... si va leggendo se sì, no, no, no. Cioè, non, non ci sono delle risposte uno si fa perlomeno un'idea di quello che è effettivamente le condizioni mentali. Quali sono le attività mentali? Poi è logico che questo genere di attività è destinata allo psicologo, lo psicologo deve poi attivare, un bravo psicologo deve. Se fare, se anche se ripeto se mi metto dalla parte dell'arciere si possono ottenere dei buoni risultati anche con del semplice buonsenso no? una volta che abbiamo preso atto di questo che questo non è sbagliato costruttivismo per la parte psicologica quindi realtà che viene generata dal cervello eh, pensieri positivi allora dobbiamo poi solo più imparare ad avere delle visualizzazioni concrete, che se, come se sembrassero vero. No? Se noi ci facciamo, in competizione in allenamento le prepariamo e in competizione li, li riprogrammiamo, le li ripetiamo in circolo, che per poca miseria eh, siamo, siamo a cavallo. No? Eh, dobbiamo solo imparare formare nella nostra mente delle immagini che o il buonsenso o lo psicologo ci può insegnare a fare no? se è vero come è vero io devo formare delle immagini positive qual è l'immagine positiva per eccellenza? la freccia del 10 la freccia del 10 E il fatto l'unico infatto che quando io sappiamo benissimo che l'inconscio al contrario del conscio, può generare un pensiero di minuti in frazioni di secondo. No? Quindi, io posso visualizzare in quei 2-3 secondi che alzo l'arco tutto il mio tiro, tutte le sensazioni che, vi, che vivo in un tiro perfetto e, e sono perfettamente preparato a quello. E, e questo è il. Il, il, il sistema migliore per ottenere la massima performance in quel momento perché no? io sono perfettamente il mio cervello che non, non sa cos'è la realtà perché la realtà sono connessioni elettriche nel mio cervello quindi posso fargli fare quello che voglio se lo, se lo condiziono adeguatamente basta solo imparare a anticipare visualizzare strategicamente l'attività che io voglio ottenere e questo lo preparo naturalmente in gara lo riposiziono e questo è straordinario in gara ci sono anche attività che alle volte sembrano banali ma che non lo sono in gara io posso fare cantare delle canzoncine fare Tutte cose che mi servono a entrare nel focus, no? a, entrare in, in, in, a stare sul pezzo a essere concentrato su quello che devo fare Ma concentrato, è riduttivo dire essere concentrato molto riduttivo io non devo essere concentrato io devo essere in quel tunnel che ho preparato in allenamento devo vedere solamente la mia azione Percepire le sensazioni. Questo è spiegato molto bene nei libri che insegnavo il pubblico. Chi sa perché? Golf ha delle prorogative, io ho letto qualche libro su Golf, perché ovviamente è molto strutturato, la parte, parte psicologica, che poi alla fine più o meno è la stessa cosa, non no? Io ho collato anche se c'è una componente di specialmente del tiro alla targa, una componente repetitiva che effettivamente uno va più ricercata una trance, no? se devi tirare sei frecce a 70 metri va ricercato una specie di trance, una specie di transipnotica in cui io effettivamente faccio tutto inconsciamente, tutto qua quindi preparo, non è più un tiro come può essere il tiro di campagna in cui io devo fare tutta una serie di attività per ottenere il mio massimo risultato anche dal punto di vista tecnico non solo dal punto psicologico ma nel tiro alla targa io devo anche preparare l'attività psicologica come se fosse per attivare una specie di pranzo tutte le sei frecce le devo tirare e poi il vento tutto, tutto viene, viene curato tanto il coscio. Ma bon, che domanda in quel... <susurra> tutto a posto? <susurra> Vediamo se ho stata Ah, questo è interessante. Questo è interessante. Allora la mente, la mente come funziona alla fine, no? Eh, continua a cercare di prevedere gli eventi futuri, mentre ciò che accade realmente le indica come raddrizzare, raddrizzare il tiro, no? In effetti il cervello cerca continuamente di correggere i confini delle aspettative mentali in modo che le previsioni future siano il più precise possibile. Okay? Quindi se il mio cervello correla quello che vede con l'attività che for si forma nel mio cervello cerco di prevedere sempre nel modo migliore quello che dovrà succedere. Quindi la realtà, in effetti, si forma solo le cervelle. Noi vediamo che l'attività cerebrale crea la realtà. Quindi la realtà, in effetti, possiamo, ripeto, manipolarla per il nostro uso e consumo. Una... concludo... Che adesso non abbiamo parlato. Concludo velocemente con... Una storiella che sta, l'ho letta in quel libro di, di Vercelli, di Giuseppe Vercelli, che è, è molto interessante, no? Questa, un po' come la realtà possa essere alla fine una specie di gioco di prestigio, no? è, è una, una storiella stupida però mi ha, mi ha fatto un po' pensare. Allora si racconta che nell'antichità in Arabia un, un mulla che andava per la sua strada e incontra